Eh, voi sapete che è stato costituito eh, questo hub dell'innovazione del Trentino e che è operativo eh, dal, dal mese di giugno in cui è stato eh, identificato un presidente, è stato identificato un direttore, un consiglio di amministrazione e loro avevano un mandato eh, di eh, redigere un, un piano industriale triennale. quindi 2017 2019. Eh, per l'approvazione finale del, del piano è necessario che sia approvato dai quattro soci. I quattro soci sono l'Università di Trento, la Fondazione Edoardo Mac, Trentino Sviluppo e eh, la Fondazione Bruno Chester. Pertanto la Presidente, il Direttore e il Vice Direttore sono venuti in Consiglio di amministrazione e ci hanno presentato questo piano, un piano molto stimolante, molto interessante per quanto abbiamo potuto apprendere, che ha eh, diciamo, eh, tre elementi essenziali. Eh, tra l'altro a mia conoscenza veramente è eh, la prima volta che nel, nel nostro Paese un'istituzione come un hub per l'innovazione ha una visione così ampia. E le tre funzioni sono eh, la prima, quella dei servizi ai soci, quindi servizi all'università, servizio alla fondazione Edoardo Macca, al Trentino Sviluppo e a noi. Che tipi di servizi? Servizi eh, che sono eh, connessi al tema dell'innovazione, quindi vanno dalla gestione del, dei brevetti, eh, e quindi di tutta una partita connessa alla proprietà intellettuale che è certamente di grandissimo interesse soprattutto perché viene generata all'interno delle nostre istituzioni eh, tutte quelle attività di marketing strategico dell'innovazione che ciascuno di noi fa e ha fatto abbastanza bene ma che noi riteniamo che ci voglia una maggiore professionalizzazione e, e ci voglia anche una maggiore concentrazione da questo punto di vista e poi eh, quei servizi che, che sono connessi alle attività di due diligence cioè di valutazione delle nostre conoscenze e di capire se queste conoscenze possono, essere, possono diventare attraenti per un mercato successivo Questo, quindi i servizi per i partner il secondo grande eh, settore di intervento è quello che si chiama technology push che vuol dire che quella conoscenza che è generata da questi soggetti, quindi l'università, la fondazione FEM e il FBK, può essere trasformata, quindi è una forma, è una forma di spinta in che cosa? O in licenze o in start up. Naturalmente questo deve essere fatto congiuntamente con aziende e con, congiuntamente con la finanza e che è quello che noi chiamiamo eh, technology dissemination quindi la, disseminare la conoscenza che è stata creata attraverso il processo di cui vi dicevo prima e poi il terzo eh, è invece una lettura di quello che è il mercato quindi quello che si chiama il market, il market pool eh, e questo significa leggere le idee leggere, attrarre start up attrarre aziende eh, e anche o soprattutto interpretare quali sono le domande di ricerca e di innovazione che poi possono essere trasferite ai nostri soggetti che creano questa conoscenza. Quindi come vedete è un panorama molto ampio, è un panorama di grandissimo interesse con professionisti di ottimo livello e credo veramente che questo sia un passo molto importante per il nostro territorio.